oggi vi preparo un buonissimo risotto a radicchio trevigiano seguite il video ciao Cosa, ci mettete un bel po' di olio in una pentola e fate un bel soffritto con un bel cipollotto guardate un po' la quantità, a vostro gusto e a questo punto aggiungete la pancetta punicata Quando avete fatto il soffitto aggiungete il riso. Attenzione a non bruciarlo, dovete farlo tostare. Ora è il momento di aggiungere il vino bianco. Una bella mescolata perché non attacchi, girate, girate, girate. Con la cottura del riso dovete stare attenti a che non attacchi, quindi non perdete il controllo della pentola. State lì vicino, controllate. Per continuare la cottura del riso, io ho preparato un brodo di carne, ma se lo volete più leggero potete benissimo usare un brodo vegetale. Eccolo qua il mio radicchio crevigiano. Ora lo taglio a pezzettini, in questo modo. Ho già cominciato a tagliarlo, ma vi faccio vedere come lo taglio io. In questo modo. Nel riso aggiungo anche un po' di pepe. A tre minuti prima della fine della cottura aggiungete il radicchio, il presto a cuocere. Eh? Controllate, poi va comunque a vostro gusto, a vostro cuocere. Eh, io lo preferisco un po' più crudino, non proprio cotto, cotto, cotto. una bella spolverizzata di parmigiano reggiano o padano come preferite ma se vi piace anche un pochino di gorgonzola mm, al suo perché poi spegnete il fuoco ci mettete un bel coperchio lo lasciate riposare ancora per due o tre minuti e poi lo servite che dire non c'è niente di più buono di un risotto che tra l'altro è anche il mio piatto preferito se fate la mia ricetta, mandatemi le foto su Instagram Laura Gioia, Basso official e io le pubblico. Ciao, vi ringrazio per essere arrivati fino qui e al prossimo video. Ciao!